La maggior parte di chi ha seguito una dieta ha avuto la possibilità di avere almeno un pasto libero da regole o costrizioni. In questo video cercherò di spiegare al meglio cosa si intende con sgarro e con pasto libero. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Giuliano Propaglioni, biologo nutrizionista e come sempre vi ricordo che per visite dal vivo io ricevo a Brescia, a Toscolano Maderno e a Leno che finché durerà l'emergenza covid faccio anche visite online e che sul mio blog www.nutrizionistabrescia.com potete trovare tutti i miei contatti. Esistono alcune diete che non ammettono sideroghi alla regola, nelle quali una piccola eccezione può compromettere sforzi di settimane e costringere a ricominciare da capo. Tra queste entrano di diritto le diete chetogeniche più usate. In queste diete vengono tenuti bassi i carboidrati per modificare i meccanismi biochimici del nostro organismo, quindi se si mangia un piatto di pasta queste modifiche devono necessariamente ricominciare da capo. Anche nella dieta low FODMAP gli sgarri sono poco accettati perché si rischia di introdurre alimenti irritanti troppo presto. La maggior parte delle volte però nelle diete è compresa la possibilità di sgarrare, c'è chi lascia esplicitamente un pasto libero, non elencando cosa mangiare, ad esempio il sabato sera. Altri invece, come per esempio faccio io, eh, lo rendono implicito, indicando che ogni tanto si può evitare di seguire la regola. In ogni caso però, anche gli sgarri hanno delle condizioni da rispettare, che vale la pena conoscere. La maggior parte delle diete che rilascio prevedono un pasto libero, uno sgarro. Quando consegno la dieta, però, metto sempre in chiaro le regole da seguire per questi momenti. Lo sgarro, infatti, deve essere raro. Non ha senso avere una dieta da seguire e poi fare uno sgarro al giorno. Si rischia di mangiare troppo o troppo poco costantemente e annullare gli effetti benefici di un'alimentazione corretta. Un gelato ogni tanto ci può stare. Un gelato al giorno è decisamente troppo che dico sempre è che avendo dato un menù con 5 pasti al giorno abbiamo 35 pasti a settimana. A mio parere e per come imposto le mie diete se 33 pasti su 35 sono fatti bene la dieta è rispettata e c'è tutto lo spazio per avere un po' di libertà. Quello che è importante capire soprattutto è che esistono due tipi di sgarri. Lo sgarro vero e proprio è il cosiddetto pasto libero, la differenza tra i due è che il secondo è pianificato e previsto, mentre il primo è quasi sempre una sorpresa. Facciamo un esempio concreto. La maggior parte delle volte una scena a base di pizza o una festa di un qualche tipo sono eventi prevedibili e già pianificati. Questo permette di organizzare la giornata in maniera tale che lo sgarro abbia conseguenze minori sull'andamento della dieta. Ad esempio, una scena con pizza, bevande e magari grissini e pane al ristorante potrebbe essere facilmente un pasto da oltre 1000 kcal. Però il suo impatto può essere contenuto mangiando a pranzo il pasto con i secondi e la verdura ed evitando il pane. In questo modo avremo comunque una sorta di equilibrio durante la giornata per quanto sia comunque difficile equilibrare un pasto completo in pizzeria. Se abbiamo feste o inviti a qualche cerimonia, sono ovviamente giorni particolari che non capitano spesso quindi si può pensare di godersi la giornata ed evitare di esagerare. Ad esempio, alle feste, al ristorante, è consigliabile non chiedere il bis ed evitare di consumare pane o grissini. Allo stesso tempo è bene limitare a un bicchiere al massimo l'assunzione di alcolici e di bevande zuccherate. Ad una festa in cui vengono serviti stuzzichini salati, consiglio di mangiare quel che si vuole senza prendere più di quanto serva per assaggiare tutto e ovviamente non prendere più di una fetta di torta. L'idea è sempre quella di non privarsi della socialità, ma allo stesso tempo evitare di considerare l'evento un libera tutti che può creare dei danni seppur temporanei, come per esempio mal di testa, nausea, spossatezza, debolezza, gonfiore e cose del genere. La situazione è diversa quando il pasto non previsto dalla dieta si consuma all'improvviso. Ad esempio, una famiglia passeggia in centro città e i bambini vedono una gelateria Chiedono il gelato e tutti ne prendono uno il papà è a dieta ma ha seguito molto bene il piano alimentare nei giorni scorsi quindi decide che può permettersi lo sgarro questo gelato non è previsto ma d'accordo con il suo nutrizionista può permettersi di sgarrare ogni tanto se il nutrizionista di questa persona fossi io aggiungerei anche una cosa importante dopo lo sgarro non si compensa mai il motivo principale può essere spiegato con un esempio Mettiamo caso che il gelato venga mangiato, come spesso capita, al posto di uno dei pasti principali della giornata, per esempio il pranzo. Prendiamo un bel gelato da 300 kcal con cioccolato, crema e panna e, sapendo di aver mangiato molto, evitiamo di farci il pasto che ci spetterebbe con un piatto di pasta e le verdure. Cosa è successo? È successo che nel piano alimentare dato dal nutrizionista erano previsti una quota di carboidrati complessi, una quota di fibre relativamente poche proteine grassi tutti i nutrienti che non verranno assunti al posto di questi nutrienti avremo un eccesso di zuccheri semplici e di grassi dati dal gelato in sostanza in sostanza andiamo in eccesso di alcuni nutrienti e in difetto di altri di fatto peggiorando la situazione come ho già detto in un precedente video è importante rispettare un minimo per nutrire al meglio il corpo ma non dobbiamo pensare solo alle calorie il minimo riguarda anche i nutrienti e il loro bilanciamento. A mio parere è sempre meglio aggiungere qualcosa di troppo piuttosto che andare in difetto di qualcosa di importante. Quindi, tornando all'esempio di prima, se il papà della famiglia che è andato in gelateria vorrà comportarsi correttamente, tornando a casa dovrà ignorare di aver sgarrato e rientrare nella dieta come se nulla fosse successo in questo modo la peggiore cosa che può succedere è che quel giorno avrà un surplus calorico rispetto al previsto ma non creerà deficit e il corpo non soffrirà più di tanto in sintesi quindi se lo sgarro è un pasto libero ovvero se è prevedibile è possibile organizzarsi per rimanere il più possibile nei binari tracciati nella dieta senza però rinunciare alla convivialità se invece è uno sgarro vero e proprio ovvero non previsto allora deve essere ignorato e al passo successivo si deve tornare all'interno del piano. Tutto questo ovviamente presuppone il fatto che queste eccezioni siano appunto eccezioni, eventi rari non più frequenti di una o due volte alla settimana, anche meno a seconda dei casi. Se queste regole sono rispettate lo sgarro è sacro santo perché permette di vivere la dieta con un po' di libertà senza farla diventare una gabbia e mh, insegna anche a gestire la quotidianità, anche quando non servirà più essere strettamente aderenti a un piano alimentare preciso. Bene, questo è tutto. Se avete dubbi, domande o anche solo semplici curiosità a riguardo, non esitate a scrivermi qui sotto, io sono a disposizione. Io sono Giuliano Parpaglioni, se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti